Ciao tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Andiamo a fare la prima battaglia di oggi Partiamo come sempre col Dominus Perché è davvero troppo forte E c'è, è fortissimo il Dominus Non so, non perde quasi mai il mio Dominus fortissimo. Tranne quando ci sono davvero quelli molto forti però i combattimenti d'ora un po' li metterò sempre con la musica e roba qua, ok? Quindi, musica maestro! Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today, not tomorrow, get out my way, please, I'm trying to get paid Not today, not today, not today, not tomorrow, get out my way, please, I'm trying to get paid for 27 years, I ain't gone for 28 Been seeing you niggas flexing and finessing and shit, you know I never... No, guys, second in the team, what delusione. delusion Come scherzando I'm talking vediamo i daily deals mm, mi compro questo Sì, 5 di lui grazie e dovremmo sbloccarlo oh, raga raga l'abbiamo creato edison il genietto Oh, il tizio lì che lancia lancia raggi laser strambi Sì, abbiamo vinto, ho preso anche l'MVP, Godo. sono contento. Allora, abbiamo visto come funziona l'Edison. Ed è strabello è forte. Ma, appunto, c'è poca vita. Ligue Victoria, cioè, è Gold. Sono Ragazzi, siamo nella Lega d'Oro. La Lega d'Oro che è duro che E vabbè beh ho perso. Va bene ragazzi direi di salutarci perché... Davvero mi stava laggando troppo, mi... non lo so la mia connessione che ho fatto oggi, si sarà fumata qualcosa e non funziona più. Quindi spero che questo video esca entro almeno due giorni. E ciao a tutti e condividete il video, mettete like e se non siete ancora iscritto Lo sapete che la metà di voi che guarda i miei video non è iscritto? Lo sapevate? Ecco. E allora, voi metà che guardate i miei video, potreste iscrivervi per favore? Grazie. Ciao.